Quanto sarebbe bello se questo Natale mettessero il doppio dei canditi in ogni panettone. Ma io direi che sarebbe meglio metterne molti di meno invece, ad esempio zero. Ma che dici? Bisognerebbe mettere i canditi e le uvette nel pandoro, almeno avresti senso di esistere. Sì, e magari a te ti ricopriamo con uno strato di zucchero a velo. Che schifo, prima di parlare lavati la testa, sei pieno di forfora. Almeno non sono basso, grasso e pieno di brufoli come a te. Non avrei brufoli, ma sei stupido. E tu di più? E tu di più di più all'infinito? E tu di più di più all'infinito più uno? Mille volte più di me sarei te. Specchio riflesso, buttati nel cesso. Specchio di catrame, la parola ti rimane. Specchio marrone, ho vinto la discussione. Specchio nero, quello che dici non è vero specchio malato ho vinto il gioco senza aver mai giocato specchio cervo io sono il re e tu il servo specchio divino la tua parola va nel cestino specchio adattato sei stato adottato chi lo dice sa di esserlo non mi hai fatto niente faccia da serpente non mi hai fatto male faccia di maiale oh non so più che dire <ride> ho vinto io ci hai creduto faccia di velluto